Buongiorno amore, siamo tornati a casa dalla vacanza. Che tristezza. Stai meglio a casa o stavi meglio in vacanza? In vacanza, in vacanza. avete giocato tantissimo, abbiamo conosciuto tantissimi. Abbiamo preso, abbiamo preso tantissime paperelle, ma i nostri amici le hanno viste. E adesso stiamo appranzando, Vanessina sta ancora dormendo. E poi... Una cosa, mm. Così, mamma. Sì. Poi stasera sì, noi siamo con degli amici e Vanessa non fa niente allora voi non scrivete niente perché se scrivete magari lei guarda, cioè, guarda il video no. e poi lo, va bene. lo avete scritto va bene, d'accordo sì, Non capisce tutto ok, ok, amore adesso quando si sveglia Vanessa procediamo con i compiti i pochissimi compiti che abbiamo da recuperare sì, è vero Poi mamma Eh sì, ti aiuto Io avrei la casa da mettere sotto sopra Ma vedremo Mi farò aiutare da qualcuno Va bene, adesso finisci di pranzare Che io sto lavorando E ci vediamo più tardi quando scende anche l'avane eh? Così la salutiamo Sì, non dite niente amore, ben sveglia Dormito bene? Sì dai allora ascolta fai colazione lei ha già mangiato la pasta ma adesso è tardi per te per, cioè penso che tu non abbia voglia adesso di mangiare pasta perché ti sei appena alzata e poi procediamo con eh, i compiti ok? va bene perché guarda che domani è l'ultimo giorno adesso cerchiamo di finire di recuperare qualche scritto poi si non è l'ultimo giorno è l'ultimo giorno prima delle vacanze di, di no oggi è domenica no oggi è lunedì era ieri domenica tesoro eh, domani è martedì e poi si va a scuola quindi c'è da studiare dai Cosa vuoi? Me lo dici e la fai. Non proprio la Nutella. Allora, cosa state facendo voi due? Vanessa, sei alta male. Cosa hai fatto? Allora, ragazzi, vi devo spiegare che Vanessa ha iniziato a fare il robot in vacanza perché ha visto uno spettacolo di robot e da lì in poi si crede robot. Ma eh, i compiti, finiamo questi miliardi di compiti che abbiamo da fare che stasera dobbiamo andare fuori a cena. E allora? Non vi è servita una vacanza per rilassarvi a voi due? E l'altro? pronto chi parla pronto chi è? io guardate Vanessa che fa il robot sposta questa sedia perfetto quello così volevo io Anastasia non litigate oh, mamma mia ma le mani che sono tripli vetri ma cosa state facendo? bambine Bambine! La smettete! Ah, la smettete! Anastasia! Anastasia! Oh! Anastasia! Anastasia! Allora, guardate che stasera Dai. non andiamo a cena! Anastasia non ti devi offendere, amore! Ehi, hey, smettila! Anastasia? Cosa stai facendo? Anastasia! le brave calmatevi oh no vabbè ma io a voi di ammazzo la devi smettere non è facile fare il ro Anastasia oh va voi due siete pazze dai ma siete pazze la smettete cosa no sì invece smettetela dai rotto no no, no no stai scherzando no si è rotto il telefono mi hai fatto cadere il telefono e si è rotto mi hai fatto volare il telefono ah vanessa smettila eh venite a smetterla però adesso adesso non esagerate anastasia e vanessa smettetela guardate che vi fate male guardate che vi fate male oh, anastasia è vero anastasia va così no così Anastasia voi due si sì, ho capito adesso basta però basta va bene che fa così ma basta Anastasia dai non ti preoccupare vieni Ani ok basta eh andate a fare i compiti andate a fare i compiti stop andate a fare i compiti ok Stasera non si esce comunque? No, allora andate a fare i compiti. Io a te ti prendo adesso per i capelli e te li strappo. Ti sei fatta male? Ti sei fatta male? No. Fatele brave. Vai a fare i compiti, sparisci. No, non lo so. pensaci tu. Gasper ma tu sei stato in pace una settimana Siamo tornate no. Dai Finite i compiti amore Vanessa smettila Adesso basta Adesso sapete cosa faccio Inizia la scuola Vi lascio dai nonni E io mi vado a fare una vacanza con papà senza di voi dovete smetterla dovete smetterla staccate qualcosa basta eh niente io veramente allora fate una cosa scannatevi okay. sì. no stavo sì. scherzando sì. Sì. stavo scherzando alzati Vanessa vai a finire i compiti e tu vai in un'altra stanza Anastasia smettila smettila Anastasia smettila che le fai male Scannate? Te, ti esce il fumo dal naso si è arrabbiato amore ma amore ma lascia detto? stessa tu l'hai detto? Vanessa guarda che sei tretendo, eh. amore no, no. ehi ehi ehi non cominciare Vanessa guarda che ieri per... mi sente mi sente perché non c'è ah, il naso io me l'hai chiesto <ride> Vanessa ieri per una cosa del genere è finita male per perché? perché? ti aveva chiesto la penna presta lì immediatamente questa Dai, volta lei non ha prestato. Vanessa, guarda che stasera ti tengo a casa e non ti faccio incontrare la tua amica. Dai, ti faccio vedere una gomma bellissima. Sono su comunque le gomme. Sono in cameretta nel sacchetto. L'hai trovata? Che bellina! Dove l'hai trovata questa gomma? Amore, ma cancella! No, lascia stare. Vabbè, dai, studia storia. Due paginette, studia storia. Ti sei rilassata una settimana. Che eh, in prima elementare perché tu fai a e i <ride> uh, uh. forse forse li sa Ma non forse sai fai uno più uno fa due 3 tre più tre. sei, 6 4 più 4 cacca che cacca che non lo sai avete fatto pace vi siete calmate ah meno male era ora dai allora date su che io adesso devo finire di mettere in ordine qua che poi si esce doccina prima eh rivediamo la nostra amica Giada sì, amica, amica. Oh non litigate Se vi sento litigare chiamo la mamma di Giada E le dico che noi stasera non usciamo Ai, ai. ai, ai. Ti capi? Sì no. Per capire Andate a finire di guardare capì. Biancaneve Vanessa tu devi studiare allora. storia sì. Guarda che domani Siamo a pranzo dalla nonna Sì ma non l'hai ancora fatto Vuoi studiare con 300. me? No No però Però guardate no. Da. Ma dopo dobbiamo uscire. Ma dopo se... la... la... la... ok, va bene, ciao. Preparate? Sì. Cosa c'è? Che perché state litigando adesso? Cos'è che dice? Che i miei oli puzza, ma non è vero, io prima li ho lavati dentro. Anch'io allora? Sì. Cominciamo? Eh? Allora? No, allora? Purtroppo. Hai profumato. Non è vero, è profumato. Ragazze, dobbiamo uscire, che papà ci sta aspettando. A caramella la menta. No, non ce la sono più. Te li sei lavati i denti? Mm. Tu si? Sì? lo so. Si sì, hanno so. Vabbè dai, andiamo ragazze, su. bimbe. andiamo un attimo adesso all'action, cerchiamo quello che ci serve. Dobbiamo mettere le paperelle dentro un cesto, vedi? Uno di questi. Sì. Ok, prendiamolo. E anche quello rotto che si è rotto in sala. Presi. Guardate quanti. Adesso andiamo a casa, eh? Su, sta a vedere. Tenta la strada, eh amore. Ane, hai visto Anastasia? non la trovo no. è? Ma... ma dai dove Ani Gasper scusa ma cosa ci fai tu qua dentro ma sei pazza ma, ma chi Gasper vuole entrare Gasper vuole entrare anche tu ma alzati guardate le scarpe ma le tirate! Ma ritirate sei... sai cosa potremmo comprare ma ci stai perfettamente puoi di dentro momento, aspetta! no tu lo rompi sei più grande non ce la puoi ma fare dai ti prego No, non ci stai, a meno che non sei una... Co ah, forse sì, aspetta. Dai, quasi. Ah, sembri dentro un acquario. Allora, Anastasia, hai capito cosa devi fare qua? Devi mettere. No, ma lasciatelo stare. Anche tu dentro, amore, eh. sono così divertente. Vabbè, che cerca una via d'uscita. Ani dai, facciamo quel lavoro, ok? Io you devo. Know? dai. Allora, bimbe... Dai, giornata finita, giornata terminata, siete tranquille? Eh? Promettete che non litigate più come oggi? Promesso? Dai, allora andiamo a dormire e ci vediamo domani in un prossimo video. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like in su. Ciao! E non spiegate che i nostri fratelli sono belle. Ciao!